Costruito dalla provincia di Torino negli anni 70 su di un'area di quasi 200.000 metri quadrati al confine tra Grugliasco e Torino, il complesso del Barocchio ospita attualmente una novantina di classi e 2.000 studenti. Metà della superficie esterna è destinata al centro rugby, gestito dal Custorino, la cui prima squadra milita in Serie A. Su questo complesso scolastico la città metropolitana di Torino ha realizzato in collaborazione con gli studi Giugiaro Architettura e Tex Engineering uno studio di fattibilità per una spesa di 110 milioni di euro, finanziabile partecipando a bandi. Lo studio è inserito in un programma pluriennale di valorizzazione del patrimonio di edilizia scolastica. Il progetto prevede di realizzare una struttura per ospitare, oltre alle due scuole con 90 classi, un auditorium da 500 posti, palestra, piscina, biblioteca, sala mostre, foresteria e caffetteria da mettere a disposizione del territorio.